Allora, Andrea, prendiamo questo esperimento mentale. ma Madonna, questa mascherina che odio. Allora, qui un mazzo di carte. Giusto. Certo, certo. Tu sai che sono cuori qua di Fiori Picca, no? Certo. Dimmi una carta da gioco intanto che vuoi tu, libera. Il jack. Di cosa? Di cuori. Jack di cuori, certo. sicuro? Sicuro al 100%. Perfetto. Boh. Ora, ascolta benissimo. Il mazzo possiamo dare anche la mescolata se vogliamo, no? Certo. Tanto per non dare che ci sia un ordine. Ma non si. Tu hai dunque jack di cuori, certo. giusto. Ora, dimmi un numero tra 1,50 e mezzo. Vedi. Sicuro? Sicuro. Non vuoi un altro numero? 20. No, 20, voglio 20? Se ora tu conti il jack di cuori e si trovasse in ventesima posizione, eh. sarebbe incredibile. Eh, Pazzesco. Allora, tu prendi il mazzo di carte, tu stesso, e conta 20 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, questa è la ventesima. Pazzesco. <ride> <ride> Ciao. Incredibile qua. Magia, magia. Eh? Magia incredibile. Magia incredibile. <ride> ah, no.